Anche quest'anno è stato invitato a portare la sua testimonianza, la sua esperienza qui a Politicamente Scorretto perché è importante intervenire, è una manifestazione come Politicamente Scorretto che dura da, da ormai 14 anni. L'idea che in un mondo governato dalla disintermediazione, dalle piazze virtuali, sia importante incontrarsi, eh, veicolare contenuti e rompere alcuni tabù che hanno a che fare con l'idea che si possa solo ripetere qualcosa, no? una pizza fredda che viene di proposta ogni volta, si sente dire migrazioni o oh no, l'ennesimo dibattito sulle immigrazioni, No, ci sono dati diversi che abbiamo visto apparire, affacciarsi quest'anno, e che credo vadano, vadano a nutrire la nostra consapevolezza del fatto che servono politiche differenti, che la costruzione del grande muro che Trump vorrebbe e ci ha suggerito di costruire nel Sahara non servirà e non, non ha nessun senso. E che alcuni scenari però che abbiamo giudicato come, come dire distopici qualche anno fa pensiamo all'idea di un popolo in marcia una, una carovana di disperati verso un confine militarizzato è quello che sta avvenendo in centro america eh, insomma pensavamo fosse appartenessero a, a un, alla fantascienza ma stanno avvenendo persone che con ciabatte di plastica vanno a sbattere contro un muro con militari pronti ad accoglierli con i fucili eh, tutto questo non è il futuro che vogliamo credo sia importante eh, parlarne e non cadere nella la semplificazione, di importare le idee degli uni o di semplificare quelle degli altri. Bisogna capire cosa funziona e questo va fatto coltivando la conoscenza, lo scontro, l'incontro, il conflitto diretto. Credo che politicamente scorretto rappresenti uno dei posti in cui si possa articolare una conoscenza non conformata ma capace di aprire nuovi interrogativi.